Poi dice, poi poi dice, poi dice, poi dice, poi dice, poi dice, poi dice, poi dice, poi dice, poi Magari è questa la bellezza, la, la sorpresa, no? dice, poi dice, la capacità di raccontare, come nella mia poesia poi dice, poi dice, poi dice, poi la poi dice, poi dice, poi dice, la dice, poi dice, poi dice, con l'immaginazione, con la bellezza di toccare in una morbidezza, no? E allora racconterò questa magnifica storia che ha coinvolto tutte noi poetesse e questa, questa esperienza che abbiamo vissuto. Allora vi leggo la mia poesia che da poco è stata premiata, ho vinto, il delle... ho vinto un premio molto importante con questa poesia e vi, vi, vi leggo e vi dedico a tutti. Si chiama Timi di Bagliori Timi di Bagliori si risvegliano tra orrore amicante pieno ogni verso, oro fuggido, iridicente, e seducente e impregnati di fuori scritti il sangue del poeta un chiostro che disegna ogni stagione dal cuore tra giochi notti di frasi che richiamano l'intero universo della mente inventa, Eleganti rugie che coprono notti insordi di grigio acido tristezza che battono il labirinto dell'anima. Il poeta è il mago del dolore, della gioia, della passione che tra riga e riga coniuga i sogni d'amore. Prima di leggere tua cosa ti vorrei chiedere, insomma, magari alle persone che non ti conoscono, tu secondo me hai una cosa in comune con Bruno. C'è un grande impatto sul web eh, forse molti non lo sapranno insomma quanto viene seguita la tua eh. pagina. Eh, guarda, io sinceramente più una pagina molto importante perché io ho iniziato a scrivere poesia e per raccontare il mio problema personale che avevo, come tutti i poeti, perché alla fine i poeti abbiamo sempre un dolore nel cassetto che ci fa esplodere questa voglia di raccontare attraverso i versi e tutto quello che accade nel nostro mondo interiore. Io ho aperto una pagina dove, adesso l'ho dovuta chiudere perché purtroppo mm -hmm. è stata hackerata come succede, una pagina con più di 10.000 seguitori mm -hmm. e io ho avuto una pagina anonima perché io sinceramente scrivevo delle poesie in modo anonimo. Non mi facevo vedere perché avevo la, la solida paura che abbiamo tutti noi di essere accettati. No? E ho preferito farla così perché sapevo che era una pagina dedicata al dolore di queste persone, di una patologia eh, rara. E allora ho preferito mantenere, essere sempre anonima anche perché se io dicevo tra di me, sono una persona molto credente, dicevo, se il Signore mi ha dato questo dono, questa capacità di comunicare, allora voglio farlo nel miglior modo possibile e non, non ne vale la pena che mi conoscano, va bene così. E le mie poesie o 600 volte nel web e, e la, la cosa bella che è stato è anche l'impatto perché dato che sono un'altra <coughs> parte venivano nelle copertine magari dei, Facebook, dei social ricoperte con, mie, con i miei versi e su, sui profili di queste persone e questa per me è stata una cosa molto bella un anno fa ho deciso di, di uscire al scoperto e di dire chi sono però le mie, le mie poesie viaggiano adesso sto scrivendo perché non mi dedico più solo a scrivere poesie dolore, di dolore, se no d'amore e di questo e, e allora diciamo che ora mi chiamo Veronica Faredes ora oh, un nome una poesia d'amore, continuerò ad amarti ti amerò in silenzio perché nel silenzio non c'è rifiuto ti amerò nella mia solitudine perché nella solitudine mi appartiene. Ti amerò a distanza perché il dolore non entrerà nel mio mondo e i miei baci viaggeranno nel vento e non ti toccheranno. Continuerò ad amarti nei miei sogni perché sono infiniti e sono miei Grazie. molto bello con lei sì, sì, sì. e mi piacerebbe che insomma ci raccontasse che cos'è per te appunto l'amicizia, scambiarsi so eh, ma anche in generale scambiarsi io... eh, arte, amore dell'invidia, non alzare il volume eh, dei, dei sentimenti negativi, perché ogni essere umano possiede questo nell'animo, bisogna essere gentile, amorevole e coprire quei sentimenti che, che a volte svolgono fiorire con amore. E io nella mia vita ho trovato sempre delle persone meravigliose che mi hanno aiutato e che se ora io eh, faccio parte anche veramente di importanti di letteratura sia qui in Italia anche in altri paesi, è perché sono stata aiutata, perché c'è tanta gente che ha tantissimo eh, che sono bravissime a scrivere e, e che purtroppo non, non trovano queste strade, queste persone che ti aiutano, perché purtroppo succede così, perché c'è tantissimo talento e se non, non, hai, non hai chi ti aiuta, chi ti apre la porta è molto difficile. Io sono stata fortunata perché ringraziando al cielo, lo dico sempre, e vengo affiancata nella vita dei de miei angeli, di gente che mi aiuta, di persone che credono in me. Io e, e ho trovato un'amica di eh, una grande poetessa, vincitrice pure dei tanti premi, una donna meravigliosa, che mi ha offerto la sua amicizia, mi ha aperto il suo cuore e che insieme facciamo delle, delle cose che continuiamo a vivere per il nostro arte, per la nostra poesia, senza essere competitive, se no amiche della mente col cuore, portando i nostri versi ovunque eh, con questa semplicità. Perciò vi presento la meravigliosa, dico io, <ride> Elisabetta Pedro <Martì. ride>